117, quindi cominceremo eh, la nostra riflessione con la preghiera che troviamo a pagina 4 del nostro libretto che è l'atto di offerta del mattino. Per noi consacrati e consacrati della famiglia di Padre Venturini è la preghiera prima, cioè la nostra prima preghiera della, della giornata quando ci alziamo. Ci uniamo anche tutti in questo momento di, di preghiera insieme vedremo che sono proprio le parole di Padre Venturini del 3 maggio 1917. O Gesù Agnello di Dio, perennemente immolato sugli altari del mondo, glielo io unisco a te. Gloria al Padre e al Figlio, allo Spirito Santo. Come era il principio e ora e nel sempre nei secoli di Dio, cuore sacerdotale di Gesù fa il nostro cuore Signore il tuo Maria, madre del sacerdote prega per noi ecco, io vengo, Dio, per fare la tua volontà in spirito di umiltà ti offro, Signore, questo nuovo giorno di vita che tu mi doni con tutto quello che sarò chiamato a vivere ogni mio pensiero, parola e azione sia a gloria del Tuo nome e per la costruzione del Tuo regno all'onore del cuore sacerdotale di Gesù e riparazione dei peccati del mondo per la crescita della carità e la santificazione di quanti hai consacrato ministri nella Tua Chiesa a questo scopo rinnovo l'offerta intera, assoluta e perpetua di tutto me stesso. Accoglio, Padre, la povera offerta che ti presento con la Chiesa in unione al Sacrificio di Gesù. Concedimi di vivere oggi in comunione con l'Agnello immolato sugli altari del mondo, e di unirmi ai sentimenti e desideri del suo cuore sacerdotale la Vergine Immacolata, Madre dell'Eterno Sacerdote mi introduca nel mistero d'amore di Cristo e mi aiuti a viverlo oggi e sempre, Amen anche questa data, anche il 3 maggio è una data tanto cara a Padre Ventolini e anch'essa è presente in quasi tutti gli anni delle sue memorie come appuntamento annuale di ricordo e di rinnovo siamo appunto il 3 maggio del 1917 quindi 5 anni dopo la prima ispirazione del 7 marzo 1912 5 anni dopo per cui quella che era un'idea un'ispirazione, un pensiero nel 1912 comincia a diventare progressivamente dentro Padre Venturini una forma, la forma appunto di un'opera, cioè qualcosa che va fatto, eh, qualcosa di concreto e nello specifico la forma di una famiglia religiosa, della possibilità di una famiglia religiosa nuova secondo appunto quei fini che lui aveva percepito nel 1912. Onorare Gesù sacerdote, riparare le offese fatte a lui dai suoi ministri, lavorare per la propria e per la loro santificazione. Dunque dentro di lui si va formando una concretezza. L'idea diventa opera. E ha bisogno da parte sua di una risposta, di un qualcosa di altrettanto concreto e allora che il 3 maggio Padre Venturini decide di, di dare dentro di sé un segnale forte di adesione alla prima ispirazione e fa appunto quello che abbiamo anche nel libretto l'offerta intera, assoluta, perpetua di tutto me stesso per l'opera del tuo divino cuore è ancora qualcosa di interiore, di suo nel rapporto con Dio però è qualcosa di concreto è la risposta di tutta la sua vita a quella chiamata ricevuta il 7 marzo di 5 anni prima rifletteremo dunque partendo da questa decisione di Padre Venturini oggi sulla dimensione dell'offerta così importante per la sua vita ma anche per la nostra e per la spiritualità e la liturgia cristiana innanzitutto quando padre Venturini fa la sua offerta non c'è ancora niente di concreto fuori abbiamo visto di chiaro e di stabilito quindi è un dono che lui fa interamente nella fede e nella speranza nel 1947, nel trentesimo dell'offerta scrive così era la tua grazia o oh Gesù che mi aiutava a credere e a vedere come presente ciò che era ancora tanto lontano perché passarono quasi dieci anni dalla prima offerta alla fondazione dell'istituto ma quanto mi è stato di aiuto questa offerta? consideravo infatti fin da allora l'opera come già esistente dieci anni prima che nasceste Padre Venturini già attraverso questa offerta la vedeva già esistente, forse un po' idealista diremmo noi, forse era un uomo un po' privo di senso della realtà o di concretezza, magari un pochino anche, ma era soprattutto un uomo di fede e di speranza, disposto a fidarsi di quello che lui aveva letto come un dono dello Spirito Santo alla sua vita un'intuizione che aveva compreso come una chiamata attenzione non è che dalla sera alla mattina padre Venturini ha deciso di fare qualcosa perché il giorno prima aveva avuto un'ispirazione come quando noi ci sogniamo una cosa la notte e la mattina la facciamo sono passati cinque anni cinque anni in cui lui attraverso la preghiera ha verificato dentro di sé la prima intuizione e attraverso quell'importantissimo rapporto con il suo padre spirituale, che era padre Petazzi, di cui si fidava ciecamente, aveva confrontato con lui fino ad arrivare alla conferma che era un'ispirazione di Dio, che era una chiamata dello Spirito Santo e che per questo valeva la pena fare l'offerta intera, assoluta e perpetua della vita. Ecco, anche per noi, noi consacrati in particolare, c'è stato il giorno dell'offerta, il giorno della risposta alla chiamata. Abbiamo riconosciuto questa chiamata, l'abbiamo verificata, l'abbiamo coltivata, l'abbiamo messa nelle mani della Chiesa perché la verificasse e la coltivasse, ma poi senza assicurazioni sulla vita, e senza certezze ci siamo anche fidati ci abbiamo messo del nostro abbiamo messo anche noi la nostra vita nelle mani di Dio e di una famiglia religiosa attraverso le persone concrete che la costituivano nel momento dell'offerta padre Venturini aveva 31 anni abbastanza grande per una decisione così importante abbastanza giovane per avere ancora lo slancio di offrire la vita. E anche noi, forse come Padre Venturini, quando abbiamo cominciato non sapevamo dove saremmo arrivati. E forse non lo sappiamo neppure adesso, dire la verità, dove arriveremo. Ma credo che tutti sentiamo la forza di questa offerta, che come per Padre Venturini ci ha aiutato a rimanere fedeli, anche nei giorni più difficili, e ci aiuta tuttora a rimanere fedeli su questa strada. E una decisione per Cristo, se siamo qui, l'abbiamo fatta tutti, anche quelli tra noi che magari non sono consacrati nella vita religiosa. Perché se siamo qui, un abbandono, una fiducia, una speranza, un mettere la nostra vita nelle mani di Cristo, appartiene a ciascuno di noi. E credo oggi ci faccia bene rivivere nella fiducia e nella speranza questa offerta a Dio di quello che siamo, di quello che viviamo, di quello che facciamo perché comunque per quanto importante ogni offerta ufficiale come la nostra di consacrati richiede un rinnovo quotidiano per questo noi tutte le mattine ripetiamo questa offerta perché ogni giorno porta con sé una tentazione, quella di riprenderci magari un pochino alla volta quello che un giorno abbiamo offerto, perché ogni giorno è nuovo e ogni giorno quell'offerta va coniugata con i bisogni e le situazioni, le persone, le sofferenze, le gioie di quel giorno. Per questo anche Padre Venturini ogni anno, il 3 maggio, la ripeteva. Se sì, la ripeteva dentro di sé con tanta gratitudine, ma anche con la contrizione delle sue mancanze. Le due cose che abbiamo visto ieri convivono sempre. E per questo appartiene a quotidianamente alla nostra spiritualità. Forse ci può far bene chiederci, Cosa vuol dire questo per me, per noi, ogni mattina? Offrire a Dio la giornata, cosa significa per me offrire a Dio la giornata? Cosa chiede di disponibilità al mio cuore? Quanta fede, quanta speranza, soprattutto quanto amore ci metto ogni mattina nell'offrire a Dio la giornata e chi forse fra noi non è abituato magari ai ritmi e alle relazioni della vita consacrata perché non impegnarsi o magari lo fa già ad affidare a Dio la giornata, la mattina come primo pensiero, come l'intenzione come l'offerta appunto del tempo e delle azioni metterlo nelle sue mani, mettere nelle sue mani quello che andremo a vivere non possiamo pensare a Dio ogni momento, ogni istante, perché poi la giornata a volte è talmente frenetica. Ma quanto sarebbe importante affidargliela con tanta fiducia e amore a Dio la mattina, all'inizio delle cose che facciamo, di un lavoro che cominciamo, di una giornata che iniziamo, perché sia già lì al sicuro. C'è un pensiero tanto bello di Giovanni Climaco che io cito spesso qualcuno forse l'ha già sentito ma mi piace Giovanni Climaco è un monaco del VII secolo che ha scritto un'opera che si chiama La Scala e in quest'opera va bene parla del, del, delle virtù e dei vizi della vita monastica e così via e, e parla degli, degli spiriti malvagi che si oppongono alla vita del monaco e dice che tra gli spiriti malvagi eh, che fanno guerra all'uomo ce n'è uno chiamato precursore naturalmente non ha niente a che fare con il nostro battista di ieri è solo che viene prima che corre davanti no? il precursore perché si chiama così? perché è quello che ti assale quando ti svegli perché lui sa che chi avrà il primo pensiero della tua giornata avrà in mano la tua giornata e quindi cerca di contaminare il primo pensiero ecco dice Giovanni Climaco offri al Signore le primizie della tua giornata perché essa apparterrà a chi per primo ne avrà preso possesso linguaggio monastico del VII secolo ma quando è vero che il primo pensiero può essere quello di consegnare a Dio in modo che prenda possesso della nostra giornata anche se poi magari non avremo il tempo la possibilità di continuare a ricordarcelo tra parentesi, l'altro giorno ho sentito un programma alla radio in cui la domanda era questa, erano quelle domande al pubblico. Qual è il primo pensiero? Risposta, porta fuori il cane. Ecco, ognuno ha il suo primo pensiero, però noi cristiani potremmo averne un altro, hm? di dare veramente a Dio quello che siamo e che viviamo. Possiamo, potremmo oggi riprendere quel brano del Vangelo così bello, che racconta il dialogo tra Gesù risorto e Pietro sulle rive del lago, Giovanni 21. Quando Gesù chiede a Pietro se lo ama, se gli vuole bene, e su questo amore, e solo su questo amore, gli affida la sua Chiesa. E gli chiede di seguirlo, vi ricordate, senza preoccuparsi del futuro, senza preoccuparsi di cosa ne sarà di Giovanni senza preoccuparsi di dove andrà quando non potrà più cingersi la veste da solo di tutto il resto tu seguimi dice Gesù a Pietro ecco credo che questo brano con questo tu seguimi al di là di tutto quello che andrai a vivere sia un po' eh, un momento ispiratore anche per, per riflettere sulla nostra offerta soprattutto perché avviene in un contesto pasquale il contesto pasquale ci dice bene quale atteggiamento può e deve accompagnare un'offerta. Si può offrire se stessi se si attraversa la Pasqua, cioè se si sa che la vita è croce e risurrezione. Perché l'offerta ha sempre una duplice dimensione. Non c'è un'offerta senza passione, senza rinuncia, senza lotta, senza attraversamento del dolore. Offrire è mettere qualcosa di mio davanti, sul piatto. Ma non c'è offerta senza speranza che la croce e la passione non sono definitive, non scommetto la vita su ciò che finisce. Non c'è offerta se non ho davanti la prospettiva della resurrezione, che è quello il destino definitivo. È un'utopia quella di pensare di non dover passare per la sofferenza, magari solo perché sei cristiani o perché si crede, solo perché si è certi che la nostra vita è nelle mani di Dio. Certo che tutto è nelle mani di Dio, ma come poi la nostra vita... Attraversi questo tempo, come dagli eventi che ci capitano si giunga a quel bene che Dio vuole per noi e verso cui ci conduce, questo noi non lo sappiamo, per questo l'offerta ha bisogno di fede e di fiducia. Sappiamo però che non è esente dalla passione, che non è esente dal dolore la vita padre Venturini stesso si è trovato più volte a rinnovare l'offerta del 3 maggio nella sofferenza nel 1943 il 3 maggio padre Mario era all'ospedale ci è stato per 72 giorni decenze che adesso non sono pensabili ma che allora non erano sua Marina, 72 giorni in ospedale, <ride> nel 43 e quel giorno dice che è contento perché può finalmente celebrare la messa in stanza e unirsi al sacrificio di Gesù e porre la sua offerta nuovamente sull'altare. E prima il 3 maggio del 1925, quando cercava di dare inizio all'opera tra tante difficoltà, l'opera inizia dal 26, ma il 25 è stata una disfatta su tutta la linea, il padre sembrava che non riuscisse, andava tutto storto sente quel, quel tremaggio che proprio nel dolore l'anima è più disposta a donarsi perché si appoggia meno in se stesso e più a Dio è una grazia, eh? non è scontato l'offerta passa per il Getsemani come per Gesù che lì ha accettato la volontà del padre l'opera è fiore del Getsemani, lo abbiamo letto ieri eh? che lì c'è stata l'offerta di Gesù quello che è venuto dopo è quasi la conseguenza di quel momento apicale che è il Getsemani. lì Gesù ha messo la sua volontà nel solco di quella del padre e lì ha fatto l'offerta anche lui intera, assoluta di tutto se stesso per amore dell'uomo forse possiamo chiederci anche noi cosa ci dice il momento del dolore della notte, della se il momento della prova in cui siamo appunto messi alla prova ci avvicina o ci allontana, ci ha avvicinato o ci ha allontanato da Dio, perché può fare entrambi gli effetti paradossalmente. Lo sappiamo sulla nostra pelle, lo sappiamo nell'esperienza di tanti fratelli e sorelle, il dolore può separarci da Dio oppure può avvicinarci a Dio e cosa dice la famiglia religiosa una famiglia religiosa e qui parlo per noi consacrati e consacrate la prova del dolore della notte forse guardiamo un po' attoniti un po' spaventati al fatto che abbiamo pochi o nessuno novizio, o novizia che nella nostra storia molti bravi religiosi sono morti giovani che magari non condividiamo alcune cose della, della nostra famiglia in questa situazione cosa vuol dire la nostra offerta cosa significa oggi ancora una volta rinnovarla in questa famiglia religiosa allora la notte la passione ma anche appunto dall'altra un'offerta non può essere vera se non conosce come per Pietro la domenica della resurrezione. Se non abbiamo in qualche modo intravisto il risorto, il vivente che prepara quel cibo necessario, se non ci fidiamo ancora di Lui e se non sentiamo che Lui si fida ancora di noi. L'offerta della vita non è un'immolazione insensata o masochista. L'offerta della vita è dono. È il dono di sé cioè sostenuta dalla convinzione che attraverso quel dono Gesù porterà frutti di vita, per me e per gli altri. Che il chicco che muore, non muore e basta, ma produce frutto, germoglio, piccola pianta, come chiama spesso Padre Mentorini nella nostra congregazione parte di quel giardino della Pasqua fecondato dall'amore divino che tutto trasforma e tutto ricrea, che fa germogliare il deserto, che nel deserto ti fa intravedere comunque una cosa nuova e apre strade, ricostruisce case e ha come parola definitiva la vita in pienezza. Sappiamo che nella nostra storia, perché nella spiritualità del secolo scorso era così, per Padre Venturini, per Madre Bici, il voto di vittima è stato qualcosa di importante. Ma non si offre la vita per morire, si offre la vita per vivere. Anche quando si sa di dover passare per la morte. In unione, sempre in unione con il risorto. Per questo noi facciamo la pratica dell'offerta, come la chiamiamo, no? O Gesù, maniello di Dio, perennemente immolato sugli altari del mondo. Io mi unisco a te. È il desiderio di sentirci uniti al dono di Cristo, che certo è sacrificio nella messa, ma è anche pane, è anche vita eterna. È aderire a lui, io mi unisco a te, il latino è molto più bello, adereo o tibi, aderi, ti sto attaccato a te, sto unito a te mentre si dona e dovunque si dona sapete che Padre Venturini voleva si ripetesse spesso perché diceva che in qualche parte del mondo sicuramente in quel fuso orario lì si stava celebrando una messa quindi noi potevamo unirci a quella messa fare la nostra offerta unita all'offerta di Cristo perché nessuno offre la vita da sé se noi offriamo lo offriamo in Cristo con il Cristo risorto che sta offrendo la sua vita in quel momento per la vita del mondo per questo nella Messa viviamo il momento dell'offertorio. Il pane e il vino, frutto della terra, del nostro lavoro, sono offerti per esserci restituiti come corpo e sangue di Cristo. E la nostra vita, la gioia e la fatica di ogni giorno è offerta perché venga trasformata in comunione, in vita per il mondo perché grazie a Lui diventiamo un sacrificio perenne a te gradito, che si trasforma con il suo pane in pace e riconciliazione per il mondo intero. Quanto è bella la vita cristiana, pensate come sfonda le categorie del tempo, dello spazio, eh, della vita e della morte, in cui tu puoi metterti assieme all'offerta di Cristo, veramente in offerta per il mondo, ogni messa è fatta sul mondo intero, c'è sempre una messa sul, sul mondo possiamo dunque interrogarci cosa desideriamo offrire ora a Gesù cosa abbiamo tra le mani da offrire al di là dell'offerta così abbandonata della nostra giornata le nostre capacità, i nostri desideri, le nostre acquisizioni la nostra storia o anche il nostro vuoto, la nostra aridità la nostra fragilità che magari prima non conoscevamo e adesso sperimentiamo, perché non offrirla? Non dobbiamo solo contenuti da offrire a Gesù, possiamo offrire anche vuoti, perché è Lui che poi va a riempirli. E per cosa possiamo offrirli? Padre Venturini lo ha fatto perché potesse sorgere l'opera per l'opera del tuo divino amore madre Bice lo sappiamo, nel 1915 mentre era ancora novizia delle figlie del cuore di Gesù e dei bellini, ha offerto la vocazione perché padre Venturino andasse in guerra e dunque perché potesse sorgere la congregazione possiamo dire a Gesù i nostri desideri i nostri sogni non è un baratto non ha senso fare baratti con Dio. Io ti do questo perché tu mi dia quello. Lui sta già quello di cui abbiamo bisogno. Il baratto è una pratica pagana di chi offriva i figli per avere qualcos'altro indietro. Ma perché ci fa bene parlare con Dio? dialogare con Lui, dire a Lui, a noi stessi cosa desideriamo, cosa vorremmo, cosa siamo disposti a dare, quali sono le aspirazioni del nostro cuore, come con ogni padre, come è Dio per noi. Mettere nella sincerità i Suoi piedi ciò di cui abbiamo bisogno, ma anche ciò che desideriamo. Bellissima l'invocazione di questa mattina, la ma ricordate? benedici le nostre aspirazioni e i nostri propositi siano le primizie della nostra offerta le aspirazioni e i propositi diventano le primizie della nostra offerta quello che abbiamo dentro quello che desideriamo essere quello che desideriamo dare perché il Signore possa se è la sua volontà aiutarci a portare avanti portare avanti per noi quello che desideriamo o comunque indicarci dove e come investire le nostre energie sì perché ogni offerta non è mai passiva c'è anche la dimensione passiva ti metto davanti punto e aspetto ma ogni offerta è sempre un incontro tra una grazia e una volontà quando abbiamo risposto a una vocazione ci abbiamo messo del nostro Padre Venturini lo ha chiaro nel 1926, lo ha riportato no? sì, nel nono anniversario della sua offerta per l'opera, pochi mesi dalla fondazione. Dice che ora è il tempo non degli entusiasmi facili, vi dicevo che non andavano tante bene le cose, ma della volontà di voler servire a ogni costo il Signore in questa vocazione. E mentre l'attesa si prolunga, la volontà sta ferma ed esiste, sostenuta dalla grazia. La volontà sta ferma, sostenuta dalla grazia. Ecco, noi siamo questo, un dono di grazia continuo a cui risponde il dono della nostra volontà, il nostro impegno, il nostro lavoro, la nostra offerta appunto. Il nostro dovere è fare discernimento perché quella cosa a cui applichiamo la volontà, l'impegno, il lavoro, l'offerta sia secondo il cuore di Dio e sia effettivamente secondo i suoi disegni d'amore per l'uomo ecco allora che possiamo così offrire tutto in un questo misto tra un abbandono fiducioso a quello che capita e un impegno attivissimo perché quel disegno che intravediamo si compia questo mi sembra veramente chiaro in Padre Venturini. Abbandono fiducioso totale a quello che Dio vorrà e impegno attivissimo, quanti viaggi ha fatto avanti e indietro da Roma e da tutti i cardinali per poter riuscire a fondare questa piccola opera. Impegno attivissimo perché quel disegno che intravediamo si compia. La nostra vita è questa, è un intrecciarsi di attivi e di passivi, no? di doni ricevuti e di ciò che siamo capaci di donare un equilibrio necessario tra la passività e l'attività tra l'accoglienza e l'impegno accogliere ciò che ci viene donato e impegnarci per donarlo non sentirci padroni di tutto ma sentirci responsabili di qualcosa questo ingreccio lo vediamo spesso nei salmi eh, che non ci accorgiamo quando diciamo al Signore che Lui ci accompagna quando mi siedo e quando mi alzo, quando sono passivo e quando sono attivo, nella notte e nel giorno, quando riposo e quando mi agito. Ecco la nostra vita fatta di questo intreccio. E anche la vocazione è così, l'abbiamo visto ieri. Siamo oggetto della chiamata di Dio, ma siamo soggetto della missione di Dio. Se ci chiama è per qualche cosa. Questa, prima abbiamo pregato con l'atto di offerta dei nostri confratelli che dice eh, che tu doni con tutto quello che sarò chiamato a vivere. È una modifica che è stata fatta sulla preghiera iniziale che noi invece pecesuale conserviamo, in cui noi diciamo tutto quello che farò e soffrirò. È stato modificato perché probabilmente non piaceva tanto questo verbo. Ma vedete che non voleva dire la sofferenza, voleva dire la passività. Quello che farò e soffrirò, che farò e subirò, se volete. Ecco qui, il nostro impegno e, il nostro, e la nostra accettazione della vita. Entrambi fanno parte della nostra giornata. Entrambi fanno parte della nostra offerta. Pensate a San Paolo, l'uomo più attivo del mondo la seconda Corinzi, se la conoscete un po', è un, un inno a quanto ha resistito, di fronte ai superapostoli, io ho fatto questo, ho fatto quest'altro, ho fatto quest'altro, eh? e poi, capitolo 12, ti basta la mia grazia, la mia potenza, si rivela nella debolezza, la spina della carne. Ecco, questa, questa offerta che è fatta di super impegno di San Paolo e di abbandono, ti basta la mia grazia, la mia potenza, si manifesta nella debolezza. E infine l'offerta ha bisogno di una buona dose di passione, di cuore, di entusiasmo. L'offerta non appartiene ai civici o ai razionalisti. Certo la passione e il sogno a Padre Venturini non mancavano. Il 3 maggio del 1949 dice che la sua offerta è anziana, invecchia, è il trentaduesimo anniversario, ma dice che non si è mai pentito di averla fatta e che la volontà, il cuore e tutte le mie energie permangono nella consacrazione che ti ho fatto, Signore. Un'offerta anziana in cui la volontà, il cuore e tutte le energie permangono il 3 maggio del 39 aveva detto che quanto più passano gli anni tanto più sono contento felice di essermi offerto a questo scopo una, una paura di usare queste parole fe, felice, contento padre Venturini ed esulta perché l'avete letto no? lo leggerete perché proprio quel giorno dopo 16 anni un sacerdote era tornato a celebrare. celebra oh, scusate Dopo 16 anni un sacerdote era tornato a celebrare la sua messa e si dispiace pensando all'altro che invece era ancora lontano da Dio. Quindi il cuore della sua offerta era vissuto in maniera piena ed esclama: «sì, cento, mille, centomila volte la rinnovo e la rinnoverò, felice di quanto ho fatto, felice della mia condizione presente» disposto mediante la divina grazia la mediazione di Maria Santissima mia diletta madre a tutto fare e a tutto soffrire vedete sempre le due dimensioni per l'opera finché al buon Dio piacerà perché non è sufficiente avere un'intuizione forse neppure riconoscerla come dono dello spirito c'è bisogno di cura nel custodirla e nel mantenerla c'è bisogno di impegno e di amore per rinnovarla e per incarnarla. Solo così possiamo discernere la verità e continuare a raccogliere la profondità di questa prima intuizione, di questa prima offerta. Ecco allora che possiamo appunto chiederci qual è la nostra disposizione d'animo di fronte alla nostra offerta di oggi se lo facciamo volentieri, felici come, come dice Padre Venturini, 100.000, centomila 100 volte la rinnovo, la rinnoverò felice di quanto ho fatto e se non è così, di chiedere a Dio la grazia della fedeltà che è ciò che aiuta nei momenti più difficili convinti che entrambi fanno parte della nostra vita con Dio e che di entrambi abbiamo bisogno per sentire Dio vicino c'è un bellissimo passaggio della legge di Gautium che a me piace sempre ricordare eh, perché Papa Francesco lì ci dice proprio la forza di un'offerta la forza di offrire la vita senza sapere quali frutti questa offerta porterà è il numero 279 me ne leggo un pezzettino perché mi piace tanto dice il Papa il Papa chi si offre e si dona a Dio per amore sicuramente sarà fecondo tale fecondità molte volte è invisibile inafferrabile, non può essere contabilizzata quindi non ci dobbiamo deprimere eh, se non vediamo i frutti uno è ben consapevole che la sua vita darà frutto ma senza pretendere di sapere come, né dove, né quando ha la sicurezza che non va perduta nessuna delle sue opere svolte con amore non va perduta nessuna delle sue sincere preoccupazioni per gli altri non va perduto nessun atto d'amore per Dio non va perduta nessuna generosa fatica non va perduta nessuna dolorosa pazienza tutto ciò circola attraverso il mondo come una forza di vita a volte ci sembra di non aver ottenuto con i nostri sforzi alcun risultato ma la missione non è un affare o un progetto aziendale non è neppure un'organizzazione umanitaria non è uno spettacolo per contare quanta gente vi ha partecipato grazie alla nostra propaganda è qualcosa di molto più profondo che sfugge ad ogni misura forse il Signore si avvale del nostro impegno per riversare benedizioni in un altro luogo del mondo dove non andremo mai lo Spirito Santo opera come vuole, quando vuole e dove vuole che bello no? pensare che la nostra offerta è comunque feconda chissà dove, chissà quando chissà per chi ma nulla va perduto tutto è raccolto in quell'otere di Dio che raccoglie ciascuna delle nostre lacrime e chi come me ne spende tante così anche gratuitamente a volte sa che il Signore ha il suo bel da fare a raccoglierle tutte ma nulla va perduto Nulla, questa è la grandezza dell'offerta che possiamo fare ci può far bene ritornare all'eccomi di Maria quel giorno a Nazareth chi più di lei ha offerto senza sapere dove andava a finire ce l'abbiamo qui davanti la sua casa E hm? l'offerta di Maria al Calvario che conosce la croce e la sofferenza ma ancora è lì a dire il suo eccomi e anche l'offerta di Gesù ce lo dice la lettera agli ebrei eccomi per fare oh o la tua volontà un corpo mi hai preparato sappiamo quanto padre Venturini ci tenesse alla lettera agli ebrei a questo passaggio come vedesse già nell'incarnazione l'eccomi del figlio alla croce, al dono a sua disponibilità ad accogliere tutto quello che il padre desidera e naturalmente mi lasciate finire con un padre della chiesa no? beh faccio lo stesso e oggi uno dei padri più focosi proprio perché l'offerta è qualcosa di serio e quindi Girolamo carattere intelligente, forte, deciso, scontrosissimo appassionato disposto a tutto per quello in cui credeva è lui che ci racconta un sogno in una lettera avvenuto probabilmente nella quaresima del 375. Una notte, durante uno dei suoi ritiri ascetici nel deserto, sogna di essere interpellato da Cristo, che siede come giudice divino. Siamo nella lettera 22, racconta così. Interrogato circa la mia condizione, risposi che ero cristiano. Ma colui che presiedeva soggiunse, tu mentici, sei ciceroniano, non cristiano. Cos'era successo? Che girò la Cirolamo aveva una passione enorme per le lettere classiche e quando si accostava alla scrittura mi sembrava, mi sembrava un po' poverella, sia nella forma che nelle storie che raccontavano, erano le grandi epopee che raccontava Cicerone nello stile nobile del latino classico. Ecco, da quel momento, dice Girolamo, ho promesso che ho offerto tutto, la mia vita, le mie capacità, la mia intelligenza per la parola di Dio. E così sappiamo affatto perché la sua traduzione, la vulgata in latino, dei testi dall'ebraico per l'Antico Testamento e dal greco per il nuovo, sono diventati la base della scrittura praticamente fino all'oggi della Chiesa. Papa Francesco ha scritto una bellissima lettera nel 2020, anniversario della morte di Girolamo, si chiama scritture Sacre Affectus, ci ha detto tutto, no? L'affetto, la passione per la Sacra Scrittura, in cui dice appunto che il tratto peculiare della figura spirituale di San Girolamo rimane senza dubbio il suo amore appassionato per la parola di Dio, trasmessa alla Chiesa nella Sacra Scrittura. Amore appassionato, a cui ha dedicato Qui cui ha offerto la vita eccoci allora un'offerta intera, assoluta e perpetua che passa per quello che siamo per i doni ricevuti per la nostra vita, le nostre esperienze tutto mettiamo nelle mani del Signore in quell'intreccio tra accettazione e dunque passività e impegno e dunque attività che diventa realtà proprio perché non abbandona il sogno, che sa attraversare la notte perché vede il mattino, che sa offrire anche il dolore e l'aridità perché crede nella risurrezione, nella novità, nella possibilità di rinascere di nuovo. Rinascere di nuovo vuol dire alla fine trovare ogni giorno un nuovo modo per amare. Il Signore Crocifisso è risolto unisca la sua, la nostra povera offerta e così potrà essere realmente in Lui feconda per la vita del mondo come e quando Lui vorrà. Per la meditazione consiglio tre brani ma poi potete anche andare a cercarvi quelli che vi piacciono di più. Giovanni 21, 15-25, quello che ho nominato all'inizio, l'incontro tra Gesù risorto e Pietro a te che importa, tu seguimi 1 Corinzi 12, 1 10 nel brano di Paolo che abbiamo nominato ti basta la mia grazia, la mia potenza si manifesta nella debolezza e naturalmente Luca 1, 26 38 l'annunciazione eccomi sono la serva del Signore si compie in me secondo la tua parola